Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortemer che parla e benvenuti in un video su Fortnite L'avete letto dal titolo? Oggi ragazzi faremo la Deltablano Challenge Però prima volevo dirvi che questi video io li ho registrati mentre ero in live sul sito Viola Quindi se molto spesso mi vedete parlare con qualcuno, sono i ragazzi in chat Dato che molto spesso chiedevo appunto la rarità dei Deltablani che io non sapevo Se anche <ride> voi volete aggiungervi alle live, che facciamo ormai quasi ogni sera Andate in descrizione nella sezione live streaming e trovate il link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 Diciamo che è verde No, Ragazzi non so di chi fidarmi Ok È verde Va bene Mi fido Mi fido è verde Dico che è verde Mi voglio fidare anche perché È la prima arma che mi è capitata Quindi È anche la migliore che Mi potevo uscire Va bene Mi fido del fatto che sia verde Set Iniziale ce l'ho Senti ah, Ok Sono preso comunque un po' di vita Attenzione che qui Mi sa che se le stanno dando di santa ragione eh. Se solo riuscissi Esatto a colpirlo così Gli ho fatto un botto male Dai dai, mi devo avvicinare perché altrimenti l'altro se lo elimina sicuro Mannaggia, no, non dovevo prendere questa angolazione Che è angolato non significa niente angolatura nella mia vita Mannaggia, cosa sto dicendo? Ormai ho preso anche l'italiano dopo due ore di rec Mannaggia, tu dove sei? Tu sei da quest'altro lato Ok, bella pure per te Dammi questo, dammi le pozze piccole Ok, ok raga, comunque armi verdi ci siamo andati bene Sinceramente, siamo... Siamo andati bene Di fronte ci dovrebbero essere Al circa altri due nemici Quindi la possibilità di farmi In tutto un 6 kill Se, se mi sbrigo Poi Non lo so Non so se l'ho detto in questo video Ragazzi credo ancora di no Io sto giocando in arena In open league Perché in pubblica ragazzi Veramente Era diventato troppo tryhard il tipo di game Di gameplay Quindi ho detto Oh no Cioè vado Vado nella mia open league Carissima Dato che non gioco E almeno Trovo gente più tranquilla Sinceramente Perché Era veramente scandaloso Il livello della gente Che stavo trovando In pubblica Cioè sembrava di di giocare veramente in arena, quindi ho detto non fa niente Io ho il live di solito proprio sul sito viola dove registro questi video Di solito giochiamo comunque in pubblica o quando capita in arena Ma questo già lo sapete, se volete seguirmi link in descrizione Perché ogni sera siamo in live, ma questo già ve l'avrò detto nell'intro Bella per te man, come ma se non fosse successo niente, non ti preoccupare È stata una piccola punturina ma è passato per Questo so perfettamente dove sta sfondando E infatti... E è andata pure male, gg Oh però questa è flopper, quanti flopper sono? Uno immagino, e no Ok vediamo per spizio questo che stava qua Pozze grandi, massimo che ho preso. Mamma mia raga quanta roba sto trovando Epica, di, rara Di qualunque tipo, soprattutto epica Ok, io credo che otto persone Abbiamo eliminato tutta la gente che c'era Possiamo anche cambiare zona E volendo andare alla Stark Industries Magari per prenderci un potere di Tony Tanto quello credo che volendo Anche per la sfida lo potrei prendere Perché non vale proprio come arma arma. arma Bastava qualcuno però eh Passo come se niente fosse Però qualcuno qua c'è stato Ah no però sta un tizio là Vabbè eh, proviamo 22 22 Non lo vedo Eh stanno gli alberi Poco quanto niente per quanto mi riguarda Perché non costruisce? Perché così staranno questo tipo? Perché non ha costruito? L'ho praticamente eliminato Oh, ha costruito all'ultimo secondo Oh, si è curato Ok, non è vero Diciamo che ci ha provato Ma non gli è andata benissimo Mi è parso di laggare per qualche secondo Ai, che bello fare un game chill Riuscendo ad eliminare la gente facilmente così, Ogni tanto ci voglio un game così Perché ai, un, è un toccasana Smettere di tryhardare per tre secondi Giocare tranquillamente come facevi una volta A few later. Dai, dai, porca oh. Lo sfondo, io stavolta lo sfondo Madonna di Dio, ma non è possibile Ok, di che rarità è ragazzi? Qualcuno ha qualche idea? Qualcuno sa di che rarità è sto coso? Dicono verde. ok, allora sono quasi convinto sia verde. Ok, allora andiamo alla Stark Industries Proviamo alla Stark Industries So che la maggior parte delle armi qui è azzurra E viola è leggendaria Però proviamo Vediamo se riusciamo ad acchiappare qualche arma verde appena scesi Eh sì sì, mi sa che ho fatto una stupidata Ti prego dammi un'arma verde, ti prego un'arma verde Ok, ok. Ma sei serio? Mannaggia a te! Non so neanche più chi sto sparando. Un'altra pistola, vabbè. Fa niente. L'arpione, ragazzi, non vale come arma. Quindi, eventualmente, utilizzerò anche quello. Siete avvisati. Mm. Uh, mamma mia. Eh No, però, il robot, no. Cioè, mi elimina il robot, davvero. Dai. Raro. Ah, Finalmente Pozza grande Me la sparo subito Raga Non faccio i capricci Mamma mia Quante auto Quanta gente Non si sta capendo più nulla Uh Sta pure Tony va bene. Cioè Sta più che altro Iron Man Che Tony Cioè Questo tipo Non l'avevo manco visto Questo tipo Che tra l'altro Sta pieno di roba C'ha lo spa Cioè Questo c'aveva lo spas E l'aug Io Io ho una pistola Se ti interessa Cosa per curarmi Vabbè pozze grandi. Stanno avanti di pozze grandi Ma a me va bene A me va bene Tanto sta fightando con un robot, è stordito, non se ne accorge No, non è vero, non sta fightando con un robot Questo è l'ennesimo tipo che tryhard L'ennesimo tipo secondo account che non dovrebbe stare qui. Dai, dai, mannaggia, mi serviva la sua vita Wow, lo so, messo Mamma mia, ero tornato per sbaglio su di lui Ok, ora che ho la vita, questo era il più pericoloso Tra tutti, quindi c'era cioè, tutti quelli che avevo incontrato, quindi lo possiamo fare il tizio sta qui. Fugge, ha paura, va bene. Ha poca vita, probabilmente. Eliminato. Bello, Pep the Gamer. Poteva essere un fan di mio fratello, No, Iron Man, no, Iron Man, no, Iron Man, no. Ah, Iron Man, Iron Man. Però qua mi sono messo gravemente in pericolo per fare questa cosa. Fortunatamente ho trovato subito cure. Tra l'altro non mi ha dato la roba di Tony Credo che si sia bugato, Credo che stessi ancora a terra Ah i superpoteri in arena non ci sono Giusto, giusto Sono stupido Avete ragione ragazzi I superpoteri super non ci sono Hai fatto bene a ricordarmelo Perché non ci avevo fatto caso Ok Doppio 30 Ok Non credo che sia in realtà un gran pericolo Un tizio del genere Quindi rip Vabbè dai man GG per te Ok Vabbè, allora andiamo al bunker Anche se effettivamente proprio del bunker mi sa che non mi servirà assolutamente niente Le armi alla fine queste sono quelle che dovrei avere, quindi <ride> Però vabbè, vediamo se riusciamo a trovare qualche cura più interessante Lo sicuramente lo troviamo C'è una piccola acrobazia, vi va? Oh, mi è andata bene, pensavo di essere praticamente rippato. Ah, Cavolo, ho fatto male ho un botto di materiali per fare questa cosa. Aspettate che, vabbè, tanto in arena, teoricamente, con un paio di, di alberi dovremo di nuovo vullarci. C'è un tizio là. Ok, però... Allora, la tecnica ci sta, però la prossima volta spara a me, eh. Che dici? Spara a me potrebbe essere una idea geniale, probabilmente. Questo è pure vecchia season, questo tizio è anche vecchia season dovete dire E guardate dove stava Stava nel cespuglio, meno male che non mi ha sparato prima Meno male che me ne sono accorto io Altrimenti mi menava tra. Siamo in tre, ah quello è arrivato là addirittura Ok allora ha svelato l'arcano Dovrebbe stare lì tipo Non capisco se sta fightando oppure no Sì sì stanno fightando Raga allora ci dobbiamo solo intromettere Grazie Prismo, grazie Jumper, benvenuti tra tre guerrieri Ci dobbiamo solo intromettere ragazzuoli Al momento giusto, al momento giusto Vedo se riesco a prendermi il vantaggio Sì, sì, ci riesco Questo si è messo sotto Ha capito che ci sto? Non l'aveva capito Stop È morto GG Non posso prendere armi di diverso colore Quindi non facciamo stupidaggi in ora Ok, 46 Dai GG Mi stava seriamente eliminando Se mi avesse eliminato avrei sbroccato Avete visto il colpo di fucile a pompa? È del Tablano challenge portato a casa